Non ci torno ovviamente da quest'estate, Da l'ultima volta che il bike va aperto, quindi, prima volta che vedo il nuovo mottolino, sono curioso di vedere dentro che ho visto che ha un'area abbastanza futuristica. Comunque, non perdiamo tempo perché oggi siamo venuti a sciare, ovviamente. Anche la stagione di sci è ripartita. Però sono riuscito ad andare per adesso soltanto una volta a sciare. E anche, tra l'altro, in una condizione abbastanza pietosa, perché c'era pochissima neve nell'ultimo video che ho fatto a madesimo. Sono venuto appunto al mottolino proprio perché c'è uno degli snowpark più belli d'Europa e del mondo, credo. Sapete, il mio obiettivo, ve l'ho detto nell'altro video, è. Iniziare a saltare sui salti un po' più grossi in Snowpark. Quindi questo episodio vuole essere l'episodio 1 Episodio 0 insomma di, di questa serie Di video, non so neanche come è messo lo Snowpark Se è aperto, se è agibile, se ci sono già i salti grossi Però adesso Pregnellici, andiamo a fare lo ski pass Che ci aspettano Grigio e Eddy Alla partenza del motolino Sì ragazzi I boomer mettono ancora l'accetto sugli sci Da questa giornata comunque. <ride> Grazie. Ciao. Chiaramente la Bea non scia, ragazzi. È stata traumatizzata dall'ultimo taglio, dall'ultima volta. Se izeran, porca puttana, <ride> è profondissimo. Dai, Giorgio, non me lo dire. Minchia, con le sirene quindi, se volete vedere ancora la Bea sugli sci no. commentate qua sotto. No. Ragazzi. Questa cosa delle scale mobili mi piace molto Non dover fare i gradini ragazzi Ho una bella sensazione devo dire L'acquisto migliore che poteva fare il mottolino Per rifare il mottolino è proprio la scala mobile Buongiorno È arrivato anche Salve sono grigio Vabbè ragazzi è ora di sciare Ma ah, Vorrei dire una cosa Grazie al fatto che X ha le lenti magnetiche ragazzi Quando salite in seggio via ed è soprattutto adesso dovete mettervi la mascherina Non vi si appanna la mascherina proprio perché la lente ve la togliete E poi quando arrivate in cima tac ve la rimettete Porca troia Totalmente duro figa il cosa E comunque ecco il, il magnete tiene veramente tanto Ma dov'è il link? In bio Non in bio ma che in bio? Il link in descrizione Eh, Porca troia <ride> madonna <ride> tutti fanno questo errore Ma figa, di solito questo coso qua è pieno di neve, che fai? Eh, eh, ci fosse neve, sono solo Non c'è un cazzo di neve, è tutta colpa tua, Eddie oh. Lì è perfetto per imparare a tre sei Io, sai, fare così? Guarda No, eh, non devi <ride> guardare il cielo Parti, gambe un po' larghe Ti carichi con le braccia sì. Giri e giri Spalle e testa oh. Mi raccomando, eh Potere, potere, potere. Allora, primo appro approccio del 2022 a ah, snow Park. Qui sì, servirebbe proprio Michael Jordan. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Non sai so, il meme. Non ah. conosci il meme di Space Jam. Allora, ci sono tanti rail, i salti ci sono solo quelli grossi, quindi vediamo l'approccio di Adia Zalina. Eccolo lì ah, Proviamo questo, dai Un box o un tubo? Oh no, una GoPro Hai trovato una GoPro? Una Hero 10 Ma va Una Hero 9 Quindi? L Hai trovata? Hai trovato un Pro? 9, 9, per terra. Sì. è che anche io volendo restituire. È quasi impossibile. Eh perché... esatto, è, è tu ormai, Ciro. Impossibile, eh, anche con norma. tutta la buona volontà... È... Ok, scuola di rail. Vai. Allora, sali piano e fermati sopra. Ok, fermati. Adesso vai lì storto. Adesso il peso deve andare a valle il peso, intanto che lo fai. Peso avanti, peso avanti, peso avanti, peso avanti, peso avanti. Eh, eh. Sì. Ah. visto per caso una GoPro dopo un salto Certo che l'abbiamo vista Salvo, Mio salvatore che l'abbiamo chiamato L'abbiamo vista Però adesso vogliamo sapere come hai fatto a chiederlo proprio a noi Perché lo sto chiedendo a tutti Almeno Abbiamo fatto una buona azione Ed, sei stato un buon samaritano oggi Ed Ciao in questo momento è Eddie. Uh, we'll allora, tecnica che mi aveva spiegato Filippo Levi. Prendere, quando sono un po' lunghi tipo questo, prenderli abbastanza dritti senza tagliare, prendere il rail in centro proprio all'attacco. stiamo riuscendo a fare un po' su e giù nel park a centrarci a riprendere un po' il feeling perché dopo due anni veramente incriccatissimi uh, il rail mi trovo abbastanza bene per adesso anche se ho fatto un giro completo dove li ho, ho praticamente fatti eh, ragazzi io ve l'ho detto in realtà il mio obiettivo di quest'anno almeno la stagione invernale sarebbe iniziare a saltare su salti grossi abbiamo visto qua c'è solo un salto grosso aperto cioè dei tre in fila che di solito costruiscono per adesso ce n'è aperto solo uno iniziamo a andare a vederlo e traiamo le nostre conclusioni Poi, poi. <ride> Buongiorno Signor Mirko Ma qua sono chiusi o sono aperti? LXL se li puoi, saltare, li puoi saltare No volevo solo andare a vederli adesso Vediamo chi sa già saltare Sei italiani? Uh, English. inglese inglese? Ok Ah anche per te first time? volta? Yeah. Ok quindi ti guardo qui Praticamente ragazzi siamo sulla linea LXL Questo come vi ho detto è l'L Quello è l'XL Mi ha detto in cima Mirko che dovrebbero essere Questo l'L sui 15 metri Questo sui 18-19 E quest'anno non c'è questa Grossa differenza tra L e XL Cioè la rampa è un pelino più alta Come si può vedere Questo è un pelino più basso, un pelino più vicina Però ragazzi Capite il flat, iniziano ad essere salti abbastanza grossi, è la cosa che mi spaventa di più a me. Capire da dove si parte, perché in sci overshotare i salti, basta che parti 3 metri più in alto, che veramente magari overshotti di, di molto. E capite che, guardate l'atterraggio, essendo molto ripidi per permettere di atterrare belli morbidi, quando versuti un po' è un attimo andare giù di 10 metri nell'atterraggio. adesso prova gli L, credo. Partito quasi dritto da là. Oh. Eh! Eh, eh, eh, iniziano ad essere grossi Se eh. In aria botto e mezzo. Z una curva, Leggerissima frenata. Tuck un pelo lungo Però l'hanno fatti easy Per favore ragazzi Un piccolo appello A Ian Rocca Ian Che gli totodo. ho scritto Gli ho detto Io sono in giro Vieni ti prego Che ho bisogno di qualcuno Che mi dia le velocità E il bastardo Mi ha gustato No Scandaloso ho, ho bisogno di una persona Che mi dia le velocità per, Su questi salti La prima volta Perché non essendo abile Con gli sci Non so valutare Se sto andando giusto o no Quindi Per una volta Che non è l'alboreto Andate tutti Ragazzi a scrivere sul profilo di Ian Rocca Dove cazzo eri Dove eri Oh, Sveri! Sveri! Dai, proviamo a farlo uno di fianco all'altro. Sempre inferiore sui più deboli. Va bene mangiare ma non fate come Leddy perché piatto di pizzoccheri poi si mangia anche... Cibo spazzatura, cibo... Uh, uh, oh. Eh... Hoodprings Eh ordinatelo! Associalo! Link in descrizione <ride> rispetto ai biscotti proteici soliti, è molto più friabile cioè, di solito sono molto pastosi in questo caso invece il biscotto rimane un vero cuffio, un vero biscotto quindi che, che si sbriciola Il corpo di cose. <ride> ah un applauso grandissimo alla GoPro Stavamo filmando un video fighissimo con Eddie in mezzo al bosco Dove ha tirato una mina della madonna contro un albero E puntualmente non va l'audio E l'audio me l'ha cancellato completamente quella prima discesa Ragazzi mi raccomando se comprate qualche prodotto Foodspring Usate il link in descrizione e soprattutto col codice faraone solito Avrete il 15% di sconto soprattutto, Non è male Usate il link in descrizione perché così almeno ci guadagno qualcosina Qualche centesimo entra I centesimi sono sempre importanti Non si vede una minchia, Eddie! No! No! No! Chiaramente è andata via la nuvola e lo sono park E anche i salti li facciamo domani. Allora, siamo... anzi... Oste che stecca! Ah il culo. il culo! Secondo giorno ragazzi, siamo tornati al motolino. Ieri ha nevicato un po', oggi ragazzi giornata epica. Abbiamo qui ancora oggi il nostro Azzalin oh, che oggi proverà di XL per noi. Oggi dovrebbe esserci in giro anche Ian, quindi ne approfittiamo se lo becchiamo per farci dare le velocità per provare gli L. Dobbiamo riuscire a portare a casa almeno gli L a sto giro, eh. Uh, devo scaldare le gambe qua. Oh. Oh. Siete italiani? Yeah. Posso chiedere a voi un po' di info per... A due okay. partite. E noi partiamo da qua, è sempre un po' di difficile con il speed, non sai quasi mai, ma fai da qua, fai 2-3 curve okay. come sono qua, non troppo così, ma sì. un po' così, e dopo vai dritto e dopo... dopo e vai! vai. <ride> secondo, sul secondo... No, no, no, ma tanto inizio a far solo il primo. Ah, no. schiena, schiena. Wow. <ride> Madonna, Io sono venuto sulla linea XL Ma quel bastardo di Ian L'ho appena chiamato e mi ha detto che non, non viene perché si è fatto male a un ginocchio stamattina E non mi dà Non è qui e non mi dà neanche due dritte per fargli XL Sei indignato te? Sì Ma ragione andate a scrivere a Ian Dove cazzo sei? Eh, ti seguo Perché così okay. almeno Cosa fai? Fai qualche curva qua o no? Um, una, due curve Ok dai, sembra buona questa. Okay. Bella. Sì, sì, velocità. sì, perfetto, top, grazie mille. Però non li sbloccavo. <ride> Sei tu il, quello che va in bici? Sì, tio! Sei stato a Surgia anche qualche sì, anno Sì, sei bravo, esatto Oh, ragazzi ho oh, Finalmente Sono riuscito a fare almeno la linea L Tutti e due i salti, tra l'altro Non pensavo di fare il secondo Però sono atterrato dal primo mi Sono sentito bene Ho detto, beh, già che ci sono Seguo lui Boh. E via sul secondo Che in realtà è, sembrava più grosso Ma in realtà è più piccolo del primo Quindi top Oh, mi sono tolto una bella soddisfazione Perché era da tanto sto pensando E poi, soprattutto questi L qua Iniziano ad essere una dimensione simile all'XL Adesso ci accontentiamo così Però, però, però Diciamo che è un buon inizio per proseguire questa serie Degli XL Mi piacerebbe riprovarli, fare un altro giro Per prendere confidenza coi salti Da road to backfield a road to XL Esatto Ogni sport, Marco Zio, sempre un'ansia della madonna Perché mi devo creare queste situazioni di ansia? Non lo so Probabilmente per quello che ci piace fare queste robe, no? Allora, eh, salve, mi dica. Non mi ha trainato Ciao. sui salti oggi. Oh, si fan. deve far Ero perdonare. Si deve far perdonare in un modo. Andata. Battendoti <ride> qua? Eh? No, Ale. Battendomi qua. Dai, va va bene va ben, battendomi va bene. Allora, ragazzi, ho provato il simulatore. Che tra l'altro è disponibile per tutti chi lo vuole provare Vieni qua ti fai la session sul simulatore da posciata Direi che è il proprio posto giusto per fare l'auto perché ci sono le lucine Cioè da proprio da youtuber Niente ragazzi adesso noi ci aspettano 4 ore di macchina per tornare a casa Quindi l'ora di chiudere questo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale e lasciate like Che continueremo questa serie Verso gli XL Qui al Mottolino Magari vediamo di andare anche magari in qualche altro zono Park Obiettivo per la prossima volta è iniziare a treccare un po' sugli L E mandare sti cavolo di XL perché Ian mi ha detto che la prossima volta 100% c'è Non mi posso tagliare la mascherina Qua posso Ci vediamo al prossimo video Bello.